Mi scrive alle 3 di mattina. Andiamo al concerto di Mecna, mi sembra un'ottima idea. Accetto la richiesta. Salgo sopra il primo treno col biglietto timbrato. Peccato che sia scaduto, ne prendo un altro prezzo maggiorato. Protesto un minimo, ma è fiato sprecato. Il mio La panchina vorrei fermare il tempo fino a un attimo prima mi perdo nei ricordi Ti senti quando perdi tutto Quando sorridi come hit ma dentro sei distrutto È una sensazione strana da spiegare Penso tutto il tempo che spreco da, i giorni in cui invece sono... Faccio sogni stupendi ma il mio risveglio non è più... Ah, alterno giorni in cui mi sento meglio, non penso tutto il tempo che spreco da, sveglio. E giorni in cui invece sono depresso, faccio sogni stupendi ma il mio risveglio non è più lo stesso.